E l'altro che non funziona cioè come ti ho spiegato abbiamo dovuto cambiare il cavo perché il cavo era deteriorato la guaina era rotta una volta che abbiamo aperto questa scatoletta qua abbiamo trovato che tutti i cavi all'interno e le guaina erano deteriorati si, si screpolavano una volta rimontato che ho trovato anche uno switch che non era tanto per la quale Ecco, adesso è stato rimontato tutto, ma come lo colleghiamo salta la luce. Ok? Questi sono i video che mi hai chiesto. Ciao!